I don't, I don't know about you. I don't know about you. I don't know about you. I don't know about you. I don't know about, don't know about, don't know about, don't know about Hey! I'll lay your palm flat on that tabletop!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 cognato, dal lato paterno, aveva un cugino germano, lo zio materno del quale aveva un cuocero di cui il nonno paterno aveva sposato in seconda nozze una giovane indigena il cui fratello nei suoi viaggi aveva incontrato una ragazza dalla quale si era innamorato e dalla quale aveva avuto un figlio che sposò poi nei trepi da farmacista la quale altro non era che la nipote di uno sconosciuto del quartiermastro della marina britannica e di cui, di cui padre adottivo aveva una zia in grado di parlare correttamente lo spagnolo. Wow, che bello rivederti! Oh... Yes! Yes! Yes! I'll have what she's having. 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33 trotterellando. Se il coniglio gli agli piglia, leva gli agli e taglia gli artigli. Peter Piper, pick a the pick of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick? Thank you.